Pace e bene cari fratelli e sorelle, Bentrovati! Solennità della Santissima Trinità che insieme all'incarnazione del Figlio di Dio è uno dei due misteri centrali della nostra fede cristiana. Quando parliamo di mistero non intendiamo dire qualcosa di cui non ci si capisce nulla, ma qualcosa che ci è stato rivelato, che ci supera e nel quale siamo chiamati ad immergerci. Infatti la Santissima Trinità non è tanto un teorema da sapere, quanto un'esperienza da vivere. In che senso? Nel senso che noi siamo chiamati ad immergerci nella Trinità per mezzo del Battesimo e crescere nell'intimità, con le tre persone che sono un unico Dio. Gesù stesso nel Vangelo non si è dilungato e disperso nello spiegarci come funzionino le relazioni tra le persone della Santissima Trinità, per carità cosa utilissima e buona nell'ambito teologico. Gesù molto più semplicemente e concretamente ci ha parlato del Padre, ci ha detto che il Padre è la sorgente di tutto, che il Padre ama follemente tutto e tutti, che dona tutto nel Figlio, il Figlio che accoglie quest'amore e vi corrisponde e in comunione col Padre si dona per noi, fino in fondo per la nostra salvezza. E poi lo Spirito Santo, l'amore tra i due che ci è donato e aprendo il cuore alla fede in Cristo, inabita l'anima del credente per mezzo del battesimo e ci immerge nella Trinità, ci unisce a Cristo, ci rende partecipi della vita di Dio, Infonde nei nostri cuori la presenza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. È un mistero d'amore, miei cari, un mistero da vivere. Una testimone molto bella si chiama Itala Mela di La Spezia, a cui era molto affezionato anche Papa Paolo VI. Ancora ragazzina si allontanò da Dio, a 19 anni si convertì e ben presto raggiunse i più alti vertici della perfezione, non è entrata in un convento, rimase nel mondo, ma sentì il bisogno di emettere tre voti di povertà, obbedienza e castità, ai quali ne aggiunse altri due, fare sempre l'azione più perfetta, quindi con amore, con perfezione, con cura ogni piccola cosa, e soprattutto vivere e diffondere la verità dell'inabitazione della Trinità nell'anima, nostra. Devotissima alla Madonna, nelle prove più ardue, nelle continue sofferenze, è sempre stata contenta perché? Perché si sentiva immersa nella Trinità e ripeteva a ritmo di respiro, o Trinità mio sommo bene, tu sei nel mio tabernacolo, nel mio cuore. Una preghiera molto semplice e bella ad esempio è il gloria, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a volte ridotta alla ciliegina a conclusione della decina di Ave Maria del Rosario, oppure come la preghierina così da dire dirampassant tanto per, in realtà è un atto di lode meraviglioso, breve e potente, da pregare elevando il cuore e la mente con affetto a ogni persona della Santissima Trinità, che lo ripetiamo è più intima a noi di noi stessi. Andando ai testi di questa domenica, possiamo dire che ci trasmettono proprio la bellezza di questa esperienza, in particolare la seconda lettura e il Vangelo. La seconda lettura è tratta dal capitolo 8 della lettera di San Paolo ai Romani e dice così «Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo «Abba Padre». Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che ci fa figli e questo Spirito Santo fa sì che noi possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo papà. Che mistero grande! Non un rapporto da servo a padrone, da schiavo a padrone, da stipendiato, datore di lavoro, ma da figlio al padre. Allora noi con fiducia gridiamo papà e questa fiducia ci dà forza per affrontare le sfide della nostra vita. E ancora di più, dice ancora San Paolo, lo Spirito stesso, quindi lo Spirito Santo, attesta al nostro Spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli siamo anche eredi di Dio, coeredi di Cristo. Cioè lo Spirito Santo ci dà la certezza crescente che siamo figli, siamo figli di Dio, siamo eredi. Ci è dato tutto in Cristo. Vedete, qui ci ha annunciato qualcosa di meraviglioso. Lo Spirito Santo ci dà la certezza di essere figli non orfani, non abbandonati. In quella relazione profonda con Dio vengono sanate le radici del nostro cuore. Spesso e volentieri infatti portiamo nel cuore vuoti d'amore, desideriamo essere amati e finiamo per elemosinare amore. Tante persone sono così fragili e così segnate da vivere in una costante paura dell'abbandono, necessitano di relazioni, di sentirsi volute bene, e non sono però disposte a tollerare, a sopportare il minimo no, la paura di sentirsi abbandonati. Qui è qualcosa di molto serio, vivere la vita da orfani, vivere la vita come se tutto fosse solo sulle nostre spalle, vivere dovendo continuamente dimostrare di meritare un po' d'amore e lemosinarlo negli altri e arrivare a svilirsi, vivendo da maschere e non da persone, pur di ricevere un po' d'affetto. Lo Spirito Santo potenza d'amore di Dio, inabitando il cuore del credente, incide progressivamente in te la certezza che sei figlio, che sei amabile, che sei profondamente amato. Questo avviene coltivando il rapporto con la Santissima Trinità. Questo vuol dire la preghiera, vuol dire l'ascolto della parola di Dio, vuol dire l'incontro vivo con il Signore nei sacramenti, vuol dire camminare nella comunità cristiana, vuol dire aprire il mio cuore a chi mi aiuta a rileggere la mia storia con occhi nuovi, a percepire nella mia vita la tenerezza di Dio, che è come una vena d'acqua profonda ha attraversato tutta la nostra storia e che se abbiamo radici profonde possiamo intercettare. E quest'acqua è acqua viva che, come in Ezechiele è detto, viene risana tutto ciò con cui entra in contatto. Allora la lettura di San Paolo tratta dal capitolo 8 dice «Lo Spirito attesta che siamo figli». Dall'esperienza di figliolanza vissuta, da quest'amore che cambia man mano il cuore e la vita, all'esperienza proposta, annunciata e trasmessa. Eccoci al Vangelo, l'invio del Signore della Chiesa, dei discepoli. Gesù risorto, glorioso, che ricalcando le parole di Daniele 7 dice «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra». Andate dunque, fate discepole le nazioni, battezzandole, cioè immergendole, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco l'esperienza che siamo chiamati a proporre. Immergere la gente nella Trinità. E da dove parte? Vedete, Papa Francesco ha ricordato la testimonianza che diamo, che siamo chiamati a dare, la testimonianza bella, è frutto della nostra amicizia e della nostra relazione con Dio, è un dono suo. Cioè noi siamo chiamati a parlare di quest'amore, a mostrare attraverso le nostre parole e gesti l'amore di Dio, la sua tenerezza, la sua cura, persone rinnovate dall'amore, che sanno voler bene, testimoniano qual è questa sorgente meravigliosa, che tutti disperatamente cercano e non trovano, allora Gesù manda noi cristiani, vi ricordate l'inizio del Vangelo, Gesù chiama i discepoli perché siano pescatori di uomini. È bellissima la missione della Chiesa, di ognuno di noi, pescare la gente, tirarla fuori dal mare del non senso, da una vita vissuta senza né capo né coda, cercando di arrabattarsi, mettere pezze e di colmare i propri vuoti affettivi ed emotivi in un modo o in un altro, tirarla fuori da questo mare e immergerla in Dio. Nel mare dell'amore, quello vero. Questo vuol dire battezzare, immergere nel nome, nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che tristezza la gente che oggi si vuole sbattezzare, come se, non so, fosse una sorta di timbro che t'hanno messo o così un rito d'appartenenza a una congrega. No, il battesimo è quanto di più bello ci sia. Essere immersi in Dio, essere resi partecipi di Lui, poter vivere una unione profonda con lui ed ecco allora Gesù ci manda a fare discepoli, il Signore ci manda a proporre a tutti l'esperienza bellissima del decentrarsi, dello smetterla di pensarsi gli assoluti, i maestri della vita, le fonti dell'amore, gli autosaccenti e autosufficienti e mettersi alla scuola dell'amore, lasciarsi condurre da Dio, vivere da figli da persone che ogni giorno si pongono in ascolto di colui che è fonte d'amore, maestro d'amore, e ci insegna l'arte vivere di amare. Dunque vivere non da presunti maestri, ma da discepoli. A far sì che le persone, ed ecco allora il Signore che ci manda ad immergere in quest'amore, a fare discepoli discepoli dell'amore, persone che non pretendono di essere l'ombelico del mondo, la fonte di ogni sapienza, e che non si ritengono la sorgente dell'amore, ma che si lasciano insegnare da Dio, da Gesù, l'arte di vivere e di amare. E insegnando loro a osservare ciò che vi ho detto, ecco la vita cristiana che diventa mettersi alla scuola di Cristo e vivere secondo le sue parole. Chiediamo davvero al Signore che ognuno di noi possa con le parole e con i gesti aiutare tanti a fare esperienza di quest'amore, di questa bellezza, di questa potenza di vita che ci è comunicata e di cui siamo partecipi, la vita stessa di Dio. Che il Signore vi benedica. Pace e bene a tutti.